ragazzi, ben ritrovati! Io sono Fabrizio e quest'oggi vi invito a una forfan particolare su R Factor 2 programmata per martedì 1 febbraio alle 21.30, ragazzi, normalmente con doppia live YouTube e Twitch 30 posti disponibili con le V8 Supercarts, auto pelo sullo stomaco eh, per riprendere le parole di mio caro amico Carlo X che si è iscritto poi a questo evento sul circuito Adelaide Grand Prix, circuito cittadino, abbastanza impegnativo con questa v spettacolare del campionato australiano ragazzi allora particolarità che abbiamo aggiunto una qualifica in due tappe la prima dove solo la top 10 passerà per poi andare a fare la super pollo dove avrete un solo giro disponibile per cercare di fare il best time e poi eh, si svolgerà la gara di un'ora se non sbaglio quindi ragazzi cosa state aspettando dai è bellissima questa eh, combo vi lascio il link in descrizione per accedere al nostro canale Discord dedicato, basterà lasciare il vostro nome e cognome per iscriversi. Nulla di più semplice, basterà scaricare ovviamente le mod che sono già scritte nel canale Discord. Non vi preoccupate, per poter partecipare, noi ci vediamo quindi il primo febbraio, martedì, per queste entusiasmate for fun. Ovviamente ce ne sono. Altre dietro che arrivano, subito il venerdì dopo c'è quella con eh, la Senna GTR, tantissimi iscritti già, però il prossimo appuntamento è questo venerdì per il secondo appuntamento del eh, campionato Battle for the Ground, ragazzi, molto interessante, grandi novità a livello di live. Noi ci vediamo prestissimo, ragazzi, come al solito, poi in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo. Correte ad iscrivervi alla ForFan, ciao!